Se mi vuoi tengo son preoccupé Passare notti da sola non è facile Voglio vivere un 5 stelle su d'albergo Dentro i money io mi immergo Dentro i money io mi immergo Della tua vita me ne frego Se parli potresti assumere solo dei rischi Mi ostacoli ma lo stesso non vinci Parli e poi mi cerchi in giro Non ti cagherebbe neanche uno sviro Che con una bracadabra tu sparissi Se sono triste non lo percepisci se mi vuoi piango son cupe, passare le notti da sola non è facile, voglio vivere un 5 stelle, sui d'albergo, dentro i money, io mi immergo. Se mi vuoi piango son preoccupé, passare le notti da sola non è facile, voglio vivere un 5 stelle, sui d'albergo, dentro i money, io mi immergo, più ti guardo e più non cambi, anche con le Fai solo danni, con le collane d'oro io ci cresco Con i tuoi amici non sai che ci riesco Va di studio la mattina presto, capisco perfettamente ogni tuo detto Ogni giorno mi piacerebbe che io te legassimo, che per sempre ci abbracciassimo Di soldi ne faccio il doppio, delle tue critiche me ne fotto Fumo bag bus vicino al porto, non mi conosci ma mi chiedi le foto Se mi vuoi tengo sopra un coupe, passare notti da sola Non è facile, voglio vivere un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 sui d'albergo, nel tremone, io mi immergo Se mi vuoi piango, son preoccupe, Passare notti da sola non è facile Voglio vivere un 5 stelle Sui d'albergo, nel tremone, io mi immergo La ferra.